Vi prego, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella qui in fondo, quella che vibra, e sarete sempre aggiornati sulle nostre emissioni. Grazie ancora. Siamo arrivati al capitolo 12, versetto 25. Il comando di Gesù è molto semplice. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua e dove sono io, la sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Il comando è un comando indiretto, basato su eh, una chiamata al discipolato che fa fare delle scelte radicali di vita. Qui il, la sensibilità dell'autore, noi sappiamo sempre che questa tradizione giovanea è molto legata al sacerdozio, al sacerdozio eh, ronide, il vertice è proprio il servizio, l'avoda Hashem, il servizio al nome. E infatti lui dice, se dopo questo discepolato, se uno dà la vita, quindi la perde per me, cioè la spende, perde si intende quello, la spende per me, se uno mi vuole servire, se uno vuole fare la vodah, Hashem, servire in questo senso, cioè nella divina liturgia, mi segue. E quindi, Omoium, fa esattamente le stesse cose che fa Gesù. E quindi, e dove sono io? Nel Tempio Celeste, sarà anche il mio servitore, cioè colui che fa la Voda Hashem. E se uno serve me, il Padre lo onorerà. L'onora, il Kavod, indica il peso: kavod indica il peso, il peso specifico del servizio liturgico. Non vi spaventate, la parola liturgia non è una parola inventata dai, dai cristiani. Eh, è una parola biblica del Nuovo Testamento, usata anche, anche dall'Apostolo Paolo. Non solo nella letteratura giovanea abbiamo questo concetto di servizio. Quindi Gesù sta dando un comando. Uno può credere in Lui, che Lui e io sono, attenzione. Uno può anche ubbidire a Lui, alachicamente, su tutte le misvot possibili e immaginabili che Lui ha dato e che il nostro canale ha cercato così di riportare all'attenzione vostra, ma c'è un terzo livello importantissimo, che è quello della, della Vodah Hashem, del servizio. E quindi se uno vuole servire, se uno vuole fare la Vodah Hashem, deve necessariamente, deve necessariamente eh, partecipare al culto. Al culto celeste, quindi partecipare alla sua sequela, dice mi segua e dove io sono, cioè dove lui è nel tempio celeste, anche là sarà il mio servitore. Ci sta dicendo che sostanzialmente tutta la vita che si vivrà insieme al Signore nell'Olam Abba è tutto un culto, è una partecipazione ontologica al sacerdozio ministeriale di Cristo. L'antefatto, quello che non è oggetto di Alachia, però è giusto contestualizzarlo, il versetto del capitolo 12, il versetto 24. Amen amen, dico a voi, un amen per il giudizio e un amen per l'accettazione, vi ricordate che ne abbiamo già parlato. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane da solo, se invece muore produce molto frutto. E poi dice, chi ama la propria vita, cioè chi si spende per la propria vita e non per lui, la perde. Ma chi prende in odio la propria vita, prendere in odio significa Odiare significa eh, metterlo in, in secondo piano, avere delle priorità rispetto alla propria vita, ai propri progetti. In questo eone la conserverà per la comunione, per la vita nel, nell'Olamabah, nella vita del nuovo eone, quella che noi traduciamo tante volte in vita eterna. E quindi se uno, ecco, mi vuole servire, qui c'è un comando indiretto, Dio non si impone, Dio Comanda e propone, ma non si impone rispetto al nostro progetto di vita. Ecco, se lui eh, decide, il servitore, di, di avere delle priorità che sono in Cristo più della propria vita, è adatto, è adatto alla sequela, che non è, attenzione, una sequela di tipo morale. Spesse volte noi vediamo che il discepolato, pensiamo che di sia un discepolato di imitazione, non si può imitare Dio in terra. Dio ci ha dato qualcosa di molto di più quando si è incarnato e si è fatto uomo, cioè ci ha dato la possibilità di essere assolutamente compaginati con Lui, di essere assunti come natura umana dalla natura divina del Logos e quindi partecipare fisicamente, non solo psicologicamente e mentalmente, al suo, al suo culto, al suo culto, alla sua liturgia, che è iniziata nel momento stesso che ha preso la croce su di sé nel giorno del battesimo. E la portata fino alla resurrezione, sulla croce del Golgo, e poi la resurrezione. Questo, questo, questo, questa sequela, questa liturgia, questo dulos, questo servizio, questa Avoda Hashem, come dice la lettera agli Ebrei, e Giovanni più, più volte anche in questo, questo brano, nel capitolo 12: continua nell'Olam nell nell nell di Dio, nel, nell'Olam Abba, che poi diventa Olam Zeno nel momento stesso che. E tornerà nella parusia. Quindi abbiamo già l'intronizzazione, l'ascensione, il culto del modello no, eh, terreno sul prototipo del modello celeste. Ecco. Il punto di contatto tra il cielo e la terra è proprio Cristo. Quindi è lui che dice detto questo, se uno rinuncia alla propria vita, per me, lo faccia totalmente e quindi, ecco, vedete, il, il, il, e concludo, che tipo di comando dà, non è un comando a sé ve lo a sé, cioè di fare e di non fare, ma è una proposta, dice, Gesù: uno mi vuole servire quindi vuole continuare questa vodà, questa liturgia, questa vodà scena, mi segua e questa è la grande promessa, dove sono io sarà anche lui, sarà anche lui il mio, quello che fa il Dulosan, quello che fa il servizio, il mio servo, lì sarà il mio servitore. E se uno mi serve e uno farà quindi con me, a me la liturgia e con me la liturgia celeste, il padre lo onorerà. Ecco, spero di aver chiarito questo. La prossima volta vedremo la quarta, poi ci sarà la quinta e la sesta, la carta poi finirà anche questo quest appuntamento di Gesù Maestro di Israele che continuerà nella sua teologia, nel, nel canale. A volte ci sono video in chiaro, a volte sono solo per abbonati, ma diciamo che i contenuti principali sono per tutti. E vedremo una CA del capitolo 13, il versetto 14 e 15 poi capitolo 15 versetto 12 e 13 e poi l'ultimo sarà il capitolo 16 dal versetto 23-24 Ve li ho preannunciati così eventualmente potete anche mettervi avanti e prepararvi. Vi ringrazio e come dico sempre alla prossima, ciao!